che cos'è questa quest iniziativa, questa Biblioteca Rotolante? Eh? Sì, allora la Biblioteca Rotolante vuole essere un progetto, un'iniziativa che noi portiamo avanti come biblioteca itinerante di Ardia. Non avendo il nostro comune una, una biblioteca pubblica eh, stabile, con una sede fissa, eh, abbiamo pensato noi invece che essendo le biblioteche, la cultura e i libri, un elemento comunque essenziale, importante eh, per la vita dei cittadini e noi riteniamo quindi che anche i cittadini di Ardia abbiano diritto, e interesse ad avere una biblioteca, quindi un luogo dove poter prendere libri in prestito di iniziare noi questo progetto intanto raccogliendo la disponibilità dei cittadini a donare e far dono dei libri che hanno in casa e che magari non utilizzano più, o hanno già letto eh, per poter fornire questo servizio di prestito dei libri, quindi come una vera e propria biblioteca ma itinerante, quindi che non avendo ancora una sede fissa si muoverà sul territorio per poter garantire a tutti i cittadini del comune voglia, la possibilità di prendere in prestito i libri che stiamo raccogliendo. Il nostro interesse, il nostro scopo è anche quello di dimostrare in qualche maniera alla stessa amministrazione che eh, i, i cittadini, i suoi cittadini i cittadini che amministra desiderano, vogliono, hanno interesse a una biblioteca, a un luogo come una biblioteca, quindi vuole anche essere uno sprone all'amministrazione a realizzare poi lei una biblioteca comunale. Quando ciò avverrà ci auguriamo ovviamente presto tutto il fondo che stiamo raccogliendo, però noi oggi qua abbiamo raccolto un centinaio di libri ed è il primo giorno, verranno ovviamente donati all'istituzione. Come può una, un cittadino contribuire o eventualmente eh, usufruire di questa biblioteca? due modi, ovviamente diciamo, vogliamo semplificare, uno semplicemente donando eh, libri che ha in casa al fondo della biblioteca itinerante, e quindi mettendoli a disposizione di tutti gli altri cittadini, due se vuole anche partecipare in maniera più attiva, ovviamente eh, un, questo è un progetto che richiederà la presenza di persone quantomeno per portare in giro i libri. Se invece semplicemente, ma hanno interesse ovviamente anche quello, vuole essere un utente eh, dei servizi, noi in rete pubblichiamo, pubblicheremo, anzi, il calendario eh, dei luoghi in cui la biblioteca itinerante farà tappa e quindi potrà venire eh, quando noi saremo presenti sul territorio a prendere in prestito e poi in seguito a riportare i libri esiste un catalogo multimediale su cui visionare i libri che sono stati donati e raccolti? sì, noi oggi abbiamo già iniziato a raccogliere, non solo, non solo raccogliere ma anche catalogare i libri che stiamo raccogliendo su un uh, server in rete che è Anobi che è un server che permette di catalogare i libri delle proprie librerie personali o delle biblioteche pubbliche. Come sta andando oggi la raccolta? Abbastanza bene, come potete vedere abbiamo avuto anche già diversi libri, ma soprattutto abbiamo avuto uh, la disponibilità di persone che magari ne avevano in quantitativo superiore con degli indirizzi e noi andremo a ritirare anche i libri probabilmente in, in dei punti a casa loro, insomma. quindi c'è abbastanza, abbastanza adesione a questa iniziativa.